10 stilisti, più di 200 persone tra modelli e corpo di ballo, un evento trasmesso in diretta dall'America con Radio ICN New York, ospiti internazionali ed oltre 4 ore di diretta social. Carlo Sene e se Milena Miconi presentano la ventesima edizione del Gran Gala della Moda 2019. grandi amici, signori con noi Mara Zarelli e Cesare Deserto! Sì, oh, siamo saliti sulla passione! In occasione di questo ventennale abbiamo voluto dare un tocco di internazionalità, quindi l'intera serata sarà trasmessa in diretta su Radio ASN New York, che è una radio che da oltre 38 anni porta le notizie che accadono in Italia, oltre i confini, in America, e poi avremo anche una diretta social, perché ormai, Carlo, questo mondo senza social non possiamo vivere. Quindi sulla pagina Facebook di Radio SN New York, Italia Medaus e Cesare Deserto potete seguire tutta la trasmissione, ci saranno le interviste e commentate, mi raccomando che vogliamo sapere se vi piacciono le sfilate. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Eh, Bellissimi. Grazie, grazie Carlo. <ride> Anche tu sei molto affascinante, molto raggiante. Ma dove sta andando? A New York cosa succede? Allora, guarda, la diretta Facebook sta andando benissimo. Tantissime persone stanno commentando. A New York è una bellissima giornata perché essendo come fuso orario, sei ore dietro, c'è un bel sole. E poi I commenti arrivano. Ma Guarda, in questo momento sono curiosi perché giustamente noi non è che eh, ovviamente possiamo anticipare tutto attraverso i social, quindi diamo degli spunti, facciamo vedere qualcosa, poi il resto descriviamo. Sono estremamente curiosi, soprattutto vogliono vedere gli abiti, chiedono delle anticipazioni su tessuti, i colori e quant'altro. Poi devo dire che il mio compagno di viaggio è un fenomeno, quindi in realtà abbiamo passato almeno un quarto d'ora a ridere, questo <ride> Eh, andare, in... No. Ah, no, no, no, no. andare in diretta con Cesare e Mara verrà fatto passare sì, ovviamente non avrete da noi in cambio né no. acqua né cibo cioè niente, eh? non, non vi aspettate non niente, noi, arrivo Ci sono delle persone molto carine, prima mentre aspettavo, cosa, sono andata a fare un giretto lì dove ci sono i le, le, come si chiama dove vendono da mangiare, le cose mi sono fatta un pochetto di fettuccine con i, oh. <ride> le salsicce e i cosi, come si chiamano i facciamo fame, le eh fettuccine no, perché io e te Cesare, ma il problema principale eh, per quanto ma mi riguarda, mamma, non abbiamo no, nemmeno non cenato. No, non abbiamo, ma neanche bevuto. C'è la cena, va bene. C ma, ma a bere una bottiglia d'acqua ricordiamo venerdì prossimo che siamo in diretta alle ore 21, sì, 21 su canale 10 seguiteci, ultima puntata della stagione di state comodi quindi vi raccomando seguiteci in diretta siamo. Ah, saluta il tuo amico Cesare De ciao Cesare, ti amo lo sai ma mi sembra che tu ami un po' tutti, eh, cioè. ah, ma io c'ho abbastanza persone nel cuore. Eh. Guarda Milena, che è una donna straordinaria, amica di tutti, una donna di una grande umiltà. Che... Oddio, ma ci sono le ballerine di tango, sai? I in è molto no, ah, è è raggio, ci ha detto piccioncini è, è tutto molto bello è tutto molto bello, dice. È tutto molto bello. Cioè, ma ho visto che quanti tango ballavi, ti divertivi. Sì, sì, ballavo, tanti oh, tantissimi commenti, commenti, le persone sono molto entusiaste, sia delle sfilate, ma anche quando si sono esibiti i due tangheri. Tangheri. Abbiamo dei messaggi in ecco, Tana Cerveteri. Sì, vale. Davvero bella la sfilata e tu Carlo come sempre sei elegante e raggiante. E poi continua. Ma ti sei ingrassato o è l'effetto delle luci della tv? Come si chiama questa signora? Rita da cervello. Rita da cervello. Domani Rita. andiamo, veniamo io e Milena e ti faccio vedere la taglia dei miei pantaloni e ti ricorderai. Mi dove ne è, No, vabbè, ma compagni, no, stai. <ride> <questa, la mia ride> <questa. ride> Adesso sono mezzanotte 10 eh? Ma quando dici ragazzi: no, 30 ore per la vita? 30 ore per la vita. Non si Fra un'ora, tra un'oretta. Luna, poi Ancora. verso le due Ancora. mangeremo. Sì, sì. Mm. invitiamo altre persone vieni invitiamo altre persone dal pubblico allora. vieni qua no, no noi vogliamo una questa bellissima sì, ragazza avvicinare per il ti chiami signorina Silvia Silvia, Silvia. Silvia. Silvia. sei fidanzata Silvia? sì sei buono, no? buono Cesare ma abbiamo invitato la nostra ospite fammi fare da padrona le persone che ci stanno guardando volevano sapere qualcosa in più vedete che abbiamo avuto un ospite sì ma ci è andata male perché è fidanzata Silvia non era quello l'obiettivo non era quello l'obiettivo un premio un e regalo no, eh, scusa facci eh. un premio un regalo che ti costava un ospite eh no fidanzato no, fidanzata, oh, oh, no, cioè no ma scherziamo buonasera a tutti un applauso Guarda, <ride> sai, sta targa, ma per me la bottiglietta non c'è adesso consegniamo la bottiglia era una targa ma si si si bottiglietta non c'è, si consegniamo la, ecco, la bottiglia, era la si si si alla signora che ha più di tutte, prego che ho invitato, Niki, non, non c'è il presente sta perché? applauso a Carlo! Bravo a Carlo! Oltre che lo di Sara, no, no, Se ditori, sennò sei Guarda, giocato. io sono solo la sua accompagnatrice stasera, perché lui è talmente bravo, non ha bisogno di nessuno. Guarda che spettacolo, eh. ciao Niki! <ride> Niki Giusino, facciamo anche <ride> un applauso, ma... dai! Mi ascolto di inviare i la Cioè, fai un saluto no, al pubblico no, americano? Yes! yes. No. Good night. Esatto, no, no, no, sono sei ore dietro ah. che lei Quindi è pomeriggio questa, esatto. good Happy New Year, year. Happy grazie, New Year è Capodanno grazie, grazie. Good morning Good morning Perfetto Good morning Ho sbarvolato. Al piacere eh. di avere in diretta telefonica eh. Da New York uno dei volti più conosciuti Italiani in America Lui da oltre 15 anni presenta un programma Il Ciao Tony Show che pubblicizza tutti gli eventi che accadono in Italia speaker radiofonico e producer di Radio ASN New York in collegamento Anthony Pasquale Ciao Giorgio Ciao Carlo e il grazie soprattutto ciao, grazie per, per l'invito e grazie per questa uh, riconoscenza a questo importantissimo appuntamento essene parte anche se solo via telefonica naturalmente è un grande onore Le pizzerie chiudono presto, eh, lo so, perché non è normale. tu mangiamo che lette, ho io. Tu sei abituato, Però io, io, io, eh. il buon Carlo che Senes ha che ha detto no? Che... No, ancora da in quell'occasione volevo è masochista. Ma allora, io voglio, voglio, ma voglio dare no. un messaggio pubblico a Carlo Senes no. sì, uh, alle 2-3 di notte. No, andrai su Facebook e vedrai che non siamo più amici. E non vi <ride> potrei scrivere. Io, lo, io ti blocco, Carlo. E non, non potrei scrivermi più messaggi, non ti preoccupare. Sono io che mi sono cancellato quindi, da Facebook eh, non è che ti ho, una, ti ho eliminato, o ah, bloccato. Allora eh, eh, lancio un'altra un sfida: scrivete, rispondete. Ci dobbiamo bloccare, Carlo Senas dai nostri contatti social. Sì, sì ma una volta si, eccoci qua. Come sta andando questa molto sera? Molto bene, siamo un po' in ritardo, però si sa, la diretta è sempre questa. Ha fatto anche un sondaggio? Sì. Cioè, Bloccare, eliminare da Facebook Carlo Senes, so oppure no, dato che non ci sta piazzando proprio negli sistemi altro. bene di lui e lui parla male di me. No, questo è non... il web, questo, il web. È, il questo, web, è, questo no, è il web. Il web non siamo questo il web, carlo, questo eh, è il web. Sì, sì, sì, no. ma... La più bella! Ah, la, la più bella della serata, vieni, Milena! Eccola qui, Milena! Ah, sei apprezzatissima dal pubblico sia femminile che maschile, ma eh, complimenti per l'abito, per la professionalità, per la serietà con cui fai sempre il tuo lavoro. Brava! Grazie, vi voglio bene, vi voglio bene a tutti e sono felicissima. Mi piace stare qua perché la moda è, è bella, è bello seguire la moda, è bello vedere l'arte in tutte le sue sfaccettature. Voglio ringraziare sinceramente Carlo perché nella realtà di Ostia porta un evento internazionale esatto. e non è da poco. Lui sono 20... Grazie Milena, grazie tanto. Grazie, ciao a tutti